Dopo la compilazione dei moduli di iscrizione, Google ci invia un'email che richiede di verificare l'indirizzo di email di partenza che abbiamo dato come diciamo recapito di base per la creazione di un account di posta elettronica su Google. Bene, prendiamo clicchiamo sul link oppure se il link non dovesse funzionare facciamo copia e incolla veniamo rimandati a una richiesta di attivazione dobbiamo mettere la password che abbiamo scelto ci ringraziano per aver verificato l'indirizzo email, io qui l'avevo già fatto in precedenza, quindi per la seconda volta non si potrebbe fare. Dopodiché si può accedere liberamente al proprio account.